Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di purificazione d'aria e lo facciamo in compagnia di lui, il ProScenic 9. Eh, un dispositivo per purificare l'aria che ho acquistato quando era in black friday perché comunque lui ha un costo attualmente su amazon di circa 200 euro con il black friday io l'ho pagato 129 euro quindi era diciamo molto scontato eh, in quel periodo ed era un prodotto che già stavo tenendo d'occhio quindi l'ho acquistato poi ovviamente ho aspettato tutto questo tempo per provarlo bene per capire bene come funzionasse per poi portarvi la mia recensione di lui su sul canale ma direi di non perdere altro tempo e iniziamo a vedere com'è questo proscenic a 9. ed ecco qua il nostro purificatore d'aria eh, lui ha dimensioni abbastanza importanti come vedete perché comunque è un purificatore che è per ambienti molto grandi almeno in questa versione poi c'è una versione più piccola per ambienti più piccoli lui è in grado di purificare 460 metri cubi all'ora ed è adatto per ambienti fino a 90 metri quadri quindi capite che è per ambienti belli importanti eh, i materiali ragazzi sono davvero ottimi le plastiche che eh, tutto di qualità secondo me per un prodotto che comunque non costa uno sproposito ovviamente non state acquistando un purificatore d'aria da 700 euro sia chiaro state acquistando un purificatore d'aria che ha il giusto rapporto qualità prezzo secondo me lui eh, lo ha davvero eh, qua abbiamo un display che ci dà le informazioni necessarie per un purificatore d'aria come vedremo tra poco quando andremo ad avviarlo mentre qua sopra abbiamo i tasti che sono tasti sensibili quindi non sono meccanici sono tasti che funzionano andando ad appoggiare solamente il dito che ci danno le funzioni principali Quindi abbiamo il tasto per il blocco sicurezza dei bambini il tasto di programmazione il tasto d'accensione il tasto per far funzionare la velocità delle ventole e il tasto per rendere il dispositivo automatico o manuale nel suo funzionamento nella confezione che avete visto all'inizio troviamo lui più il manuale di istruzioni questo è quello che c'è tutto all'interno della confezione e eh, ovviamente dietro nella parte posteriore abbiamo quello che è il cuore eh, del purificatore d'aria cioè il filtro epa adesso lui suona perché ho aperto lo sportello eh, vedete che è azzurro È azzurro perché perché è la prosceni che ci dà la possibilità di utilizzare il purificatore d'aria con vari filtri eh, loro ci danno 5 possibilità di filtro nella confezione troviamo quello azzurro che è quello diciamo eh, più a 360 gradi che riesce a gestire varie tipologie di filtraggio ma ovviamente meno mirate ad una sola tipologia mentre gli altri quattro colori sono più mirati ad un determinato tipo di filtraggio. Con questo diciamo filtro azzurro che c'è incluso in confezione riusciamo a filtrare la polvere, gli allergeni, i virus, i batteri, eh, l'odore del fumo delle sigarette, l'odore animale se abbiamo degli animali in casa, l'odore da cucina quando facciamo eh, diciamo dei mangiari molto puzzolenti e la muffa questo è quello che riesce lui a coprire con questo filtro come vi ho detto è una copertura ampia eh, se invece volete avere una copertura più mirata più precisa per un determinato tipo di filtraggio allora dovete passare sull'acquisto eh, dei filtri di altri colori quello di colore bianco per la polvere quindi per chi è allergico alla polvere sarebbe più opportuno acquistare quello bianco poi abbiamo quello viola che è eh, un antibatterico quindi in ambienti con eh, dei batteri L'ideale sarebbe quello viola, poi abbiamo quello verde, specifico per l'odore animale, e poi abbiamo quello nero che è specifico per i gas nocivi. Eh, quindi, in base alla situazione e all'utilizzo che dovete fare, eh, andrete a scegliere se acquistare o meno un filtro aggiuntivo. Mi raccomando, se andate ad acquistare questo purificatore, eh, il filtro che trovate all'interno, eh, già installato nel purificatore, è avvolto in un sacchetto trasparente sigillato. Quindi, mi raccomando, togliete il sacchetto trasparente e poi fate partire il purificatore perché magari uno che okay, arriva mette la spina accende ma il filtro è sigillato in un sacchetto di plastica trasparente eh, non ci tengo a precisarlo perché magari uno non ci pensa poi ovviamente lui essendo un prodotto tecnologico si può connettere tranquillamente tramite la sua applicazione proscenica come vedremo tra poco eh, alla nostra rete wifi quindi potremo controllare tutto quello che abbiamo nei tasti qua sopra direttamente dall'applicazione quindi si accendono che spegnono, che mettere il blocco bambini che mettere la programmazione che eh, farlo partire sia in manuale che in automatico che la velocità delle ventole e se anche questa parte smart non dovesse bastarvi c'è la possibilità di collegarlo sia a Google Home che eh, ad Amazon Alexa però in quel caso eh, è solo per poterlo accendere e spegnere tramite i nostri dispositivi che vi ho appena citato. E in questa prova oltre a vedere il suo funzionamento ho collegato eh, il purificatore d'aria ad una presa smart che controlla eh, i consumi quindi vedremo anche il suo consumo reale mentre lo utilizziamo perché comunque il purificatore d'aria è un dispositivo che deve andare tante ore non è che può andare 5 minuti e basta cioè se abbiamo poi ambienti grandi deve andare tante ore quindi è importante anche sapere quanto consuma soprattutto al giorno d'oggi lo è sempre stato ma al giorno d'oggi come sapete è ancora più importante eh, lui è trasportabilissimo perché comunque ha un peso come vedete non eccessivo quindi lo si sposta tranquillamente da una stanza all'altra se c'è la necessità senza nessun problema e finalmente detto questo è arrivato il momento di testare per accenderlo basta appoggiare il dito nel tasto qua in mezzo centrale inizia a fare vedete una scansione fa una sorta di analisi eh, di quello che è l'aria in questo momento poi parte la ventola adesso sta partendo in maniera decisa ma è solo all'inizio quando fa diciamo l'avvio poi ovviamente si stabilizza lui adesso è impostato in automatico quindi fa questa analisi appunto perché è in impostazioni automatiche eh, una volta che eh, fa l'analisi del pm 2.5 cioè la, la particella che lui deve filtrare perché il tipo di particella che lui deve filtrare è il PM2.5 che è quella particella che è diciamo nociva per il nostro organismo. Vedete che adesso si è già stabilizzato, quindi ha abbassato al minimo eh, quello che è la, la ventola che butta fuori l'aria che è qua sopra perché comunque lui pesca l'aria da qua da dietro e la butta fuori da sopra ok adesso abbiamo qua l'aria molto pulita perché abbiamo 13 e poi lo capiamo anche dal fatto che abbiamo questa barretta che in questo momento è verde questa barretta verde ovviamente andrà a cambiare colore eh, nel caso si superasse una determinata soglia e quali sono queste soglie da 0 a 50 avremo la linea verde da 50 a 100 avremo la linea gialla da 100 a 150 avremo la linea arancione e da 150 a 200 cioè il massimo eh, dell'inquinamento dell'aria che avremo nella nostra abitazione sarà da 50 a 200 in questo momento come vedete è a 12 quindi è nella soglia eh, tra i 0 e i 50 e la linea è verde qua sotto abbiamo il simbolo del wifi perché comunque lui in questo momento è connesso alla rete wifi come vi ho detto infatti tra poco vi farò vedere l'applicazione E una cosa che non vi ho detto che oltre ad avere le quattro soglie di segnalazione dell'inquinamento dell'aria che abbiamo eh, lui è in grado di eh, filtrare particelle fino a 0,3 micron perché il filtro epa che ci viene dato in dotazione è un filtro epa h13 in quattro strati cosa vuol dire che il primo strato sarà un filtro di prefiltraggio poi abbiamo il filtro epa h13 dopodiché abbiamo un filtro ai carboni attivi e infine abbiamo un quarto strato di filtraggio che è uno sterilizzante agli ioni d'argento eh, il filtro, quando raggiungerà le ore massime di utilizzo, ci verrà segnalato sia eh, dal punto Proscenic nel suo display che dall'applicazione, quando appunto sarà arrivato il momento di sostituirlo perché eh, ha raggiunto il numero massimo di ore in cui il filtro è idoneo a lavorare. Adesso volevo farvi vedere l'applicazione, come funziona, e poi lo andiamo a testare eh, in un paio di situazioni. Vado ad aprire l'applicazione Proscenic. Bisogna ovviamente registrarsi, sono già registrato e vedete che, eh, ho già il dispositivo visibile perché andando a cliccare sul tasto più in alto a destra vado ad aggiungere qual è il mio dispositivo ProScenic che, che voglio andare ad installare nella sua applicazione in questo caso vedete è il mio ProScenic A9 abbiamo la scrittina verde che è online ci clicco sopra e vedete che qua abbiamo tutte le informazioni e le possibilità di comando che abbiamo sulla nostra macchina eh, quindi vedete che abbiamo la pulizia dell'aria poi abbiamo i metri cubi di pulizia d'aria abbiamo acceso o spento la ventola vedete su auto perché è in automatico comunque lui sta andando al minimo perché vedete che l'aria adesso è pulitissima e eh, sentite che il rumore è praticamente inesistente il microfono è qua quindi anche se lo si deve utilizzare di notte è davvero molto molto silenzioso poi abbiamo evidentemente come avete visto il programma il timer eh, luci spente se vogliamo spegnere il display così di notte non ci dà fastidio o il blocco bambini che andrà a bloccare appunto tutti i tasti sopra del nostro dispositivo per che così un bambino non possa andare ad accedere ai comandi questo è quello che eh, abbiamo nell'applicazione ma adesso prima di testarlo volevo provare anche a farvi vedere quanto consuma un dispositivo di questo tipo quindi vado ad aprire l'applicazione della mia presa smart e guardate adesso il consumo attuale quindi veramente bassissimo il consumo cioè questo dispositivo può andare davvero tante ore e non vi influirà assolutamente eh, niente sulla bolletta diciamo che il consumo è davvero bassissimo ci tenevo appunto a farvi vedere questa cosa perché comunque al giorno d'oggi è importante sapere cosa consuma un dispositivo elettrico e eh, questo dispositivo ragazzi consuma davvero davvero poco ovviamente quando le ventole aumenteranno di eh, prestazioni aumenterà eh, di qualcosa però di base i consumi sono davvero molto molto bassi quindi spero di aver chiarito a tanti di voi che avevano magari il dubbio sui consumi quanto può consumare un purificatore d'aria però è arrivato il momento di fare qualche test allora io lo uso spesso in cucina quando magari facciamo dei mangiari eh, che tendono a bruciarsi o a fare qualche odore tipo le bruschette che magari tendono un po' a bruciare a fare quell'odore di pane bruciato eh, l'ho usato in quella situazione tanta tanta roba perché eh, ci tiene da, davvero purita l'aria da quell'odore bruciato che sì la cappa aspira ma che non è abbastanza per andare a limitare l'odore di bruciato che poi si sparge per la casa soprattutto nel mio caso che ho la cucina aperta verso la sala eh, potrebbe diventare fastidioso e in questo caso ragazzi devo dire che funziona davvero molto bene ma una prova che ci tenevo a fare adesso perché sicuramente tanti potrebbero acquistare questo prodotto eh, per questo motivo cioè il fumo delle sigarette perché ovviamente potrebbe dar fastidio a tanti avere il fumo in casa delle sigarette soprattutto se se ci sono bambini o persone che non fumano quindi mettiamo qua una sigaretta accesa e vediamo come si comporta il proscenic a 9 ho messo qua la sigaretta il fumo inizia a entrare nel purificatore guardate come è già salito siamo a 151 rispetto ai 12 iniziali 178 è vero che adesso la sigaretta è molto vicina eh? l'allontano un po' è diventato rosso siamo a 192 e sentite che la ventola ovviamente ha aumentato vediamo i consumi in questo momento del dispositivo con la ventola che va a mentre sta purificando l'aria a questa velocità adesso la sigaretta sta abbassando un po il fumo eh, avvicina un po per farvi vedere proviamo a far aumentare un po il fumo della sigaretta per vedere ancora il risultato guardate adesso che il fumo è riaumentato guardate 219 cioè sta ciucciando come se non andasse male sta filtrando tantissimo perché comunque per lui in questo momento eh, c'è molto PM2 sta facendo veramente il massimo però sentite che anche al massimo il rumore non è fortissimo e al massimo ci va poco perché vedete che adesso sta già diminuendo siamo a 128 perché comunque il fumo della sigaretta si sta eh, abbassando e questo ragazzi è eh, per farvi vedere appunto per chi fuma che eh, quanto riesce a filtrare e una cosa che mi piace fare quando faccio questi test è anche sentire eh, l'aria poi che esce da sopra cioè quella filtrata se ha l'odore di quello che entra e devo dire che l'odore un pochino c'è ma è, è leggerissimo e eh, non è zero, non è zero però eh, ci va molto molto vicino non, ha, non è assolutamente paragonabile a quello che abbiamo normalmente nell'aria adesso vedete come si sta abbassando tantissimo, vado a spegnere la sigaretta adesso lui si è fermato a 42 eh, quindi possiamo fare un altro test, un test che volevo fare è un test più chimico, un test fatto con l'austro perché non sembra ma questo prodotto se lo spruzziamo veramente lui rileva eh, delle particelle nocive eh, per il nostro organismo delle particelle pm 2.5 quindi le va a filtrare in maniera decisa perché ovviamente lui sente l'odore qua dove lo spruzzo e ce n'è tanto, tutto compattato in quest'area e vedrete come si comporta quindi spostiamo la sigaretta e andiamo a spruzzare l'aust guardate guardate che inizia a salire siamo a 75 siamo già diventati gialli eh, siamo arancio eh, inizia a spingere con la ventola perché comunque sente appunto le particelle chimiche eh, da filtrare siamo a 113 eh, quindi sta già eh, purificando di brutto perché siamo nell'arancia dopodiché passeremo al rosso se dovesse andare oltre i 150 ma normalmente con l'aust non va oltre i 150 e anche di questo voglio sentire se l'aria che esce sa di aust o è pulita No! l'auster non si sente rimane molto eh, pulita la sigaretta si sentiva leggermente questo non si sente minimamente perché comunque ricordatevi che state acquistando un prodotto che a prezzo pieno costa 200 euro non state acquistando un prodotto da 700 euro quindi mi raccomando fate sempre la giusta valutazione di confronto e paragone tra prodotti e prodotti e prezzi e prezzi eh, ma nella sua fascia di prezzo secondo me è davvero un prodotto fantastico sia per filtraggio che anche per i metri cubi e i metri quadrati che riesce a gestire come vi ho detto c'è anche una versione a 8 più piccola quindi ovviamente più adatta per ambienti più piccoli quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione eh, di questo prodotto eh, il ProScenic A9 un prodotto che ho acquistato io nel Black Friday come vi ho detto eh, e quindi ci tenevo a portarvelo sul canale perché l'ho trovato molto valido nella sua fascia di prezzo avete trovato il video utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arrivano sul canale eh, tantissime cose arrivano su Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo video